Ciao e benvenuti a un nuovo video Sì, avete visto bene Glossybox Glossybox finalmente spedisce anche in Italia arriva comunque sempre dall'Inghilterra ma da magazzini ed che spediscono in Italia quindi senza dogana per il momento mi hanno inviato due box a caso per mostrarvele e per dirvi che c'è un codice sconto per voi sull'abbonamento delle box allora io eh, mi sono tutto e adesso lo leggerò perché gli abbonamenti sono davvero tantissimi, è sempre la beauty box in abbonamento. Allora, intanto è, parliamo ovviamente di sterline ed è il, qui sotto trovate il codice per avere 5 sterline di sconto sul vostro primo ordine che può essere di una box singola, di un abbonamento, quello che preferite. Parliamo ovviamente di sterline e vi faccio la conversione più o meno in euro, vediamo. Allora, gli abbonamenti possono essere... Un mese eh, se paghiamo mensilmente, eh, se paghiamo solo una box, 13 e 25 sterline, circa 16 euro, mentre se scegliamo l'abbonamento annuale, però col pagamento mensile, 11 e 75 sterline che sono 14 euro ogni mese. Se invece facciamo il pagamento unico, quindi scegliere il l'abbonamento a 3, 6 o 12 mesi, Pagando però in unica soluzione ed è 3 mesi 38,25 sterline, che sono circa 12 sterline 75 a box, il totale 46 euro. Quella da 6 che sono 69 sterline, 11,50 sterline a box, circa 82 euro. quello da 12 mesi, che però paghiamo una volta sola e poi basta, arriva tutto l'anno. 132 sterline che sono 158 euro 11 sterline a box che è quello più conveniente di tutti però io vi scrivo tutto qui sotto l'info box perché ho guardato tutti gli abbonamenti codice promo nell'info box per avere 5 sterline di sconto sul vostro primo ordine di qualunque abbonamento scegliate e direi che ci interessa molto di più andare a vedere come si comportano queste box allora non so se partire su questa, che è rosa, quella classica loro, o oh, questa qui bianca, che è Glossy, Timeless Streets tutte e due molto carine qua andiamo? andiamo andiamo prima con la rosa, mi piace la rosa, andiamo ad aprirla ok dentro è così ok, allora Glossy Box UK 2022 Mar marzo ok, open me Open me e io vi apro, cordino, velina, e all'interno è così. Vediamo che cosa c'è. Ci sono diversi prodottini. Allora, partiamo con Bubble Tea, Peony e Cherry Blossom, Restone Shower Gel, Peonia e ciliegia c'è riblesso con infuso di tè ah però e cerca <coughs> aiuto è un è un 100 ml è chiusa quindi dovremo andarla ad aprire per sentire il profumo molto fresco mm, un può un piacere per la doccia poi Babultivo ho provato qualcos'altro mi è piaciuto ora vediamo anche lui poi non posso tirare fuori tutto allora io ho visto una cosa che devo mostrarvela subito comunque sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 che cos'è questo? Mallow Marsh vanilla marshmallow una barretta al cioccolato con marshmallow, oddio, scade 9 dicembre 2022, ok, siamo ancora in tempo, mm, ha un sacco di zucchero, ma sarà da provare, ecco però, con cioccolato al latte potrebbe anche essere buona, proveremo, sono curiosa, adesso no, non è proprio il momento, poi finché ce l'ho in mano, questo è lì, e Licchia Beauty Illuminante Vega Naturale Eco Friendly 15 ml in gocce. Oddio, ok. La maglia bianca oggi è proprio la scelta perfetta. Ma mi piace perché non è una crema sembra quasi un olio ma è un illuminante non ha profumo è illuminante per il corpo liquido oltre come base per fondotinta allora asciuga immediatamente cioè guardate è già asciutto bello particolare mi piace mi piace anche come blush luminoso particolare perché è già asciutto andiamo avanti James Reid gradual tan sleep mask tan body quindi un auto bronzante da notte sleep mask tan body 24 ok intanto sto cercando la quantità 100 ml mask tan body per il corpo si applica eh, di notte perché non può essere in contatto con l'acqua per 6-8 ore. Ok. Il profumo lo devo sentire. Non sa so, di abbronzante ed è tipo un gel, crema gel da provare, da provare perché comunque se il colore è abbastanza delicato ci può anche stare per, ehm, come si dice, mh, ri, ritonalizzare la bronzatura. Se state vedendo dei passaggi qua dietro sono le tortuare perché è ora di cena per loro e... Oddio, questa era la borraccia dell'acqua e qui loro hanno la loro, loro pappa. Sì, ma tanto loro vengono da me, non c'è problema. Allora... Mh... Manitone London, white out, Amazon microfibra, è un guanto struccante in microfibra, questi non sono mai abbastanza, vediamo questo, ah infatti proprio un pannetto, oh uh, è morbidissimo, è morbidissimo, mi piacciono tanto, oltre che per essere struccanti anche per rimuovere le maschere, soprattutto io che utilizzo le maschere in carbone e quelle... Che vanno ad asciugare e poi sono difficili da rimuovere, questi mi piacciono tanto, mi piacciono questi pannetti ed è morbidissimo. Ultimo prodotto per questa box, Mood Stick PH Change, Cianci... ah un lipstick che cambia con il PH del eh, sopra questo, però non è ok, come lo apro, never blue, è cruelty free. Mm. 3,5 grammi ma io lo voglio aprire e lo aprirò ok bello il pack in cartone uh, è particolare è particolare però vediamo cambierà col pH qui si sì, guardate qui diventa questo rosino delicato delicato che carino che carino è carino e mi piace molto questo pack in cartone mi piace questa box che era quella di che mese c'è scritto qui di marzo mi è piaciuta e trovo che per 14 no una box sono 16 euro mentre l'abbonamento mensile 14 eh, può valere, può valere. Dossi box ne hanno sempre parlato molto bene, inizio a capire perché. Posso provare a rimuovere un po' di prodotti prima di andare ad aprire l'altra box che è quella chiave? Ok, mi sono uscite un sacco di salviettine. Con l'altra che è quella bianca Timeless streets beauty a ah, e qui c'è scritto febbraio 2022, mentre nell'altra vi ho detto che era marzo. Quindi, le ultime due time, stizze, glossy, ah, c'era anche il codice. Per scansionarlo e vedere i prodotti valida come cosa apriamo in questo caso c'è uno due tre quattro cinque prodotti mentre nell'altro erano un ok magari questo per via del valore vediamo un po che cosa abbiamo questo è il primo Paradox, forse sapete che cosa, erano sempre 5 e il 6 di questa qua era il, la barretta cioccolato che probabilmente era tipo omaggio, ci sta, perché è una box beauty. Allora, Paradox, oddio cosa è successo qui, è uscito un po' il prodotto. Eh, paradox, Repal 3 1 conditioner Air Mask Finishing Cream, eh, ok, è un prodotto che... 50 ml che può fare da um, trattamento eh, 3 in 1 crema disciplinante balsamo o maschera per i capelli l'unica cosa è che vedo che vegan cruelty free plastic free effettivamente sì è un po' uscito però sembra che si sia fermato allora, io comunque lo provo. Sono curiosa e lo proverò. Andiamo avanti. Oddio, cade tutto. Vegan Be Happy Skin. Original Skin Essence Stoner Lotion. Con eh, camomilla, calendole, aloe vera. Natural ingredienti. Alcohol free, cruelty free, vegan. È un tonico per il viso. Mm, applicare mattina e sera. Mm -hmm. Okay. un po' profumato da provare un'essenza lo essenza tonica applicare prima della crema idratante utilizzare mattina e sera da provare sicuramente da provare questi blocchi mi stanno piacendo per adesso uh, rituals che mi piace sempre allora, Sparkling Iron Body Mist, quindi un profumo per corpo e capelli, questo è da 20 ml, certo che scrive lo rosa su una confezione gialla, Ritual of Mare. Buono, mi sembra molto buono ok non lo conoscevo quindi buono ultimi due prodotti piccolini abbiamo la masca liquid eyeliner ok da 1,2 ml nero la masca è un marchio molto valido se poi una matita uscisse anche penso che sia una matita o un eyeliner è proprio un eyeliner bello nero bello pigmentato e ho provato a fare anche delle linee più spesse non si apre quindi mi piace mi piace assolutamente questo mi piace poi ultimo prodotto the beauty crop bff brow friend forever ha ah, un mascara per le sopracciglia questi trasparenti questo è da e... quantità quantità quantità Non è dato sapere la quantità e ne... allora tiriamolo fuori e basta. Magari è scritto qui? No. È la zanzara? Eppure ho la UTAN? Vabbè, eh, 4 ml, proprio una mascara trasparente per fissare le sopracciglia. Sì, è la zanzara che sta girando. Devo riuscire a fermarla anche su la UTAN. Forse è fatta dal profumo che ho spruzzato prima. piace piccolino compatto ci sta mi piace allora eh, mi piace di più la prima box ma anche questa è abbastanza soddisfacente a questo punto fatemi sapere se eh, l'abbonamento vi incuriosisce so che parlavano molto bene di delle box eh, de, della glossy box ma non spedivano in italia ora finalmente spedisco in italia e so che tante sono contente vi ricordo il codice sconto per avere 5 sterline di sconto sulla prima box ed è eh, niente, io ho mostrato un po' i prodotti che potrebbe contenere. Ovviamente alcuni mesi un po' più soddisfacente, altri mesi un pochino meno. E eh, poi dipende sempre, ovviamente, da, da tutto e dai gusti personali anche. Niente, e direi che con questo era tutto. E eh, io vi do appuntamento al prossimo video. Sperando di tenere un po' di compagnia e farvi conoscere qualche prodottino nuovo. E soprattutto una box molto interessante, a mio avviso. Credo. Fatemelo sapere voi. Al prossimo video. Ciao